Bentrovati amici, in questo appuntamento con risposte creative idealmente ci portiamo dentro le sale spaziose, i campetti da gioco dei nostri oratori. Sono circa un centinaio in Trentino. E qualche settimana fa hanno dovuto chiudere le loro porte, le attività sono state sospese, ma non si è fermata invece l'iniziativa degli animatori che hanno proposto ai ragazzi e alle famiglie di realizzare vari elaborati grafici che sono stati poi raccolti. Hanno dato vita ad un video con una colonna sonora sulla canzone Tutto andrà bene che si è trasformata in un messaggio musicale legato ad una raccolta di fondi per l'azienda sanitaria, in particolare per la terapia intensiva di Rovereto. Un segno di vivacità dei nostri oratori che ora si stanno inventando qualche altra iniziativa collegata all'associazione Noi Trento che li coordina che dobbiamo ringraziare per la segnalazione di questa risposta creativa. Ci risentiamo domani.